Tutte le azioni che compi, tutti gli strumenti che utilizzi in ambito professionale sono destinati a disegnare il tuo stile e a imprimere un'immagine indelebile nella mente dei tuoi clienti, quindi delle persone con le quali sei in relazione. È essenziale, c'è veramente di tutto. Eh? Abbiamo anche di sopra un circa, se non, se non ricordo male, un 8 metri. Sì, l'abbiamo visto, eh? l'abbiamo eh? visto. Come si dice? Allora, l'avete già visto? Un 8 metri che possa registrare un giorno un bambino. Di fatto ciò che ci rappresenta contribuisce a costruire la nostra reputazione professionale sia online che fuori dal web. Per un professionista che vende servizi e non prodotti come nel caso dell'agente immobiliare che ricordiamolo vende un servizio di intermediazione, fare selezione e quindi qualità negli ingredienti che lo renderanno riconoscibile nel mercato è fondamentale sia in ambito tecnologico che di formazione che di comunicazione. Ho scritto un post per il blog di Realistico proprio su questo tema ti invito quindi come sempre a leggere l'articolo, a commentarlo e se ti è piaciuto a condividerlo.